Eccoci qua, un altro video del progetto Innersight, questa volta siamo sul Colovrat a circa 1000 metri di altitudine e venendo su da Drenchia siamo arrivati finalmente al bivacco zanuso. Una bellissima costruzione, molto tecnica, che soddisfa abbastanza bene i criteri, ma non perdiamo ulteriore tempo, andiamo subito a dare un'occhiata all'interno, anche perché comincia a fare veramente freddo. Il bivacco... Sperando che l'illuminazione sia decente, è veramente ben tenuto. Offre un buon ristoro: tavolo, panche, cose così. C'è un po' di tutto all'interno degli scaffali della credenza: un po' di zucchero, pasta, qualcosina, delle pentole per poter cucinare. Quindi diciamo che non è male. C'è anche una bombola di gas con ancora qualcosina. Beh, è inutile dirlo: questo bivacco è decentemente rifornito, ci si può arrivare comodamente anche in auto ovviamente per via traverse ma si arriva comunque quindi il ristoro non è male, il fuoco, abbiamo questa stufa purtroppo ha un piccolo problema adesso non posso farvelo vedere ma qualcuno si è rubato la griglia di sostegno e quindi bisogna fare una griglia artigianale in legno per poterlo fare ma comunque scalda molto bene, noi qui ci abbiamo dormito e non è male come calore il problema è proprio il dormire, perché non c'è nessun posto, non c'è proprio niente, né un letto, né una struttura. Dormire sulle panche, sui tavoli sì, certo si può, ma chiaramente non è il massimo. In ogni caso il pavimento in legno ci si può adattare facendo un minimo di eh, isolamento, magari preventivo. Quindi che cosa resta alla fine? Fuoco ristoro e eh, per li abbiamo sistemati, i primi due molto bene, il terzo sufficiente, l'acqua. Per l'acqua c'è una piccola sorpresa, andiamo a vedere adesso. Ed eccoci qua, questa è la sorpresa che vi avevo accennato. La base per stabilire un buon campo base è avere la presenza di tutti e quattro i criteri. L'acqua è sicuramente il più importante. E qui vicino al bivacco zanuso, non ha più di 5 minuti di strada a piedi, c'è questa sorgente naturale, questa fonte. L'acqua è purissima, ovviamente, adesso non so quanto si riesca a inquadrare perché è abbastanza buio. Ecco, c'è anche un bicchiere, vediamo di combinare. L'acqua è purissima, è in ottime condizioni. E dei locali ci hanno informato sul fatto che eh, filtra dal terreno: sgorga circa 2 litri ogni ora. quindi se utilizzata con parsimonia, rende il bivacco zanuso eh, un ottimo posto dove potersi fermare per nottare e fermarsi anche più giorni se si ha necessità. Quindi, tutti i criteri sono soddisfatti, il luogo è anche estremamente accessibile, quindi se dovete passare sappiate che il voto che possiamo dare a questo bivacco è sicuramente un B. E questo è quanto.